Se potessi avere... Se potessi avere... Mille di mesen. Mille di mesen. Certamente io... Sarei... Miliardi. Molto felice. Se potessi avere... Un miliardo di mesen. Comprerei una casa... In... Non so. eh, no. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Mi raccomando, non perdete i prossimi video. Mi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao ciao! Ciao ciao! Al prossimo video! Al prossimo video!